Ciao a tutti, oggi prepareremo l'insalata di orzo con verdure, il tempo di preparazione della ricetta è di 60 minuti circa, gli ingredienti sono cipolla, menta fresca, basilico, prezzemolo, olio, carote, zucchine, pomodorini, sale, acqua, dado vegetale fatto con il bimbi, orzo perlato e piselli. Diamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla, la menta, il basilico e il prezzemolo. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 5 secondi a velocità 5. Rioniamo un po' sul fondo del boccale. Versiamo l'olio. E lo facciamo insaporire per 5 minuti. 120 gradi. Velocità 1. Adesso aggiungiamo le carote, le zucchine e i pomodorini, aggiungiamo il sale, chiudiamo con il coperchio il misurino. Azioniamo il bimbi per 15 minuti, 100 gradi, con l'anti-orario, velocità soft. Trasferiamo in una zuppiera. Senza lavare il boccale, versiamo l'acqua e il dado vegetale che abbiamo fatto con il bimbi. Posizioniamo il cestello, mettiamo l'orzo. E i viselli. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo cuocere per 25 minuti, 100 gradi, velocità 4. Adesso con l'aiuto della spatola rimuoveremo il cestello e verseremo i piselli e l'orzo all'interno della zuppiera con le verdure. Insalata d'orzo con verdure. Grazie e alla prossima ricetta.